a protestare in piazza per i vostri diritti, non fate più i leoni di tasa sul telefonino perché oggi dovevate venire a sostenere a tutti che avevano il bisogno e la forza di essere come si dice, viva l'Unione, di essere uniti, invece di stare a casa vi dovete vergognare, ma non avete fatto male solo a voi, ma avete fatto male ai vostri figli. No, no guardi, mi hanno lasciato tutti suo messaggi perché si a girare perché se andiamo a metterci perché non è giusto che abbiamo fatto i chilometri mondo, e allora i suoi ragazzi lo dobbiamo far girare perché l'hanno capito Perché, capito. perché no. noi stiamo qua per i nostri figli e stiamo combattendo anche per i nostri figli che non sono andati in piazza vi dovete vergognare che non ci sono andati in piazza no. Ragazzi, non ce ne andiamo, non siamo lì da Salerno, siamo 40 di noi. È una delusione che i romani oggi non sono scesi, dovevano chiudere. la Napoli siamo, siamo una Scusa, no, vabbè, io, stavo dicendo, io stavo dicendo il mio gruppo, è una vergogna che i romani oggi non sono venuti qua a sostenere, perché per un'ora potevano chiudere i negozi, li potevano chiudere tutti, perché questo è un problema nazionale, non solo della campagna. Allora, anticipo, ci riconoscieremo. Per via per Tenope, giocando in per via per Tenope. Sì. Ma non c'è più un problema, non siamo qui, di basta. Ciao Martina. Sono sicuro. Quando è ma se vi danno il reddito di cittadinanza ve lo prendete? A noi? No. Dammi la risposta no, giusta. No, no, io devo aprire il negozio. No, il cittadinanza. è un negozio. Non esiste. Bravi ragazzi, bocca al lupo. il non Allora, sì, sapete qual è la rincona? Non sapete qual sapete qual è la rincona? Non sapete qual è la rincona? Non Non sapete? Non Non sapete? Lui sì. sì. si era buono, era in amici e non con la ma è non è che siamo una che non è una cosa non a una cosa che non è una cosa che non è una cosa soldi non soldi una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è che non non abbiamo sentito il bisogno di aggiungere altro perché i relatori hanno, hanno lanciato un messaggio molto serio adesso sia gli amici napoletani che di Salerno quindi adesso andiamo, andiamo via e ci organizzeremo perché c'è un, una piattaforma di manifestazione. C'è una piattaforma di manifestazioni che sarà organizzata sicuramente a Napoli, Napoli uh, farà sentire uh, la propria voce. Uh, voi state in contatto eh, con Camillo? Con lui, state in contatto? Andiamo a comprare le le case. Aspetta un attimo, prendi, mi fidete te, uh, mantino portafogli un attimo. Aspetta. Aspetta un attimo. Per in Tieniti in contatto con me, fammi sapere tutte le manifestazioni che fai e mandami comu i comunicati stampa, ciao, ciao io. In bocca al lupo a tutti. Ce te ti ruba tutti i soldi. Mannaccia colone. E eh vabbè, un siparietto. Ah, Gaetano non stava ancora, quindi. Pensavamo di avere finito questa lunga giornata. Però fatemi, fatemi dire una cosa per tutti i nostri amici rivoluzionari, i, i grandi patrioti, tutti quelli che vogliono fare l'unione, tutti quelli che vogliono fare la guerra, ma dove state? di CMI qua siamo una diecina di noi voi? dove state? gli altri non li abbiamo forzati perché chi lavora, chi faceva altre attività ma di tutti questi partiti potenti che state facendo nascere queste eh, coalizioni gigantesche non ce n'è uno di voi che strano eh? noi stamattina siamo qua CMI stamattina è qua in piazza non solo come giornalisti ma ci sta Orazio Iodice, ci sta Gaetano, sono tutti i nostri delegati e rappresentanti veri, gente che veramente sta sul campo, dalla mattina alla sera, voi grandi rivoluzionari patrioti della domenica, della sera, della tastiera, del dopo Champions, dove state? O oh, del dopo lavoro, noi siamo, qua, noi siamo qua, oggi se non ricordo male è mercoledì perché ho perso il conto. Oggi è mercoledì e noi siamo qua, è una giornata di lavoro. Lui ha lasciato il bar, lui ha lasciato il ristorante. Noi siamo qua a manifestare. Ok? per ricordarlo, quando vi vengono a dire quello ha fatto questo, quello ha detto questo, noi facciamo questo, loro parlano e noi facciamo questo, noi siamo in piazza, loro parlano, scrivono, Sergio è questo, ha detto quello, ha fatto quello quando era piccolo, Sergio sta in piazza con i lavoratori, con gli imprenditori, con le partite IVA, con i lavoratori delle partite IVA, noi siamo in piazza con loro, i grossi rivoluzionari io non li vedo, ok? Quindi pensateci bene quando vi chiedono aderisci, vieni con noi, quello ha fatto questo, noi facciamo questo, loro fanno i chiacchi.